Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo sformato di patate e spinaci. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono patate tagliate a fette sbollentate, spinaci lessati e strizzati, parmigiano grattugiato, noce moscata, fontina tagliata a cubetti, burro, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale gli spinaci il burro il pepe il sale e la noce moscata. ed azioniamo il bimbi per 3 minuti 100 gradi velocità 1 aggiungere il parmigiano la fontina E facciamo cuocere per due minuti 100 gradi velocità 1 gli spinaci sono cotti componiamo adesso lo sformato abbiamo imburrato una terrina da 22 centimetri Adesso andremo a fare un primo strato di patate, versiamo gli spinaci. livellare bene spolverizziamo con un po' di parmigiano formiamo un altro strato di patate Spolverizziamo con il parmigiano, spolverizziamo con un po' di sale, cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 10-15 minuti. Lo sformato è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Sformato di patate e spinaci. Grazie e alla prossima ricetta!